dobbiamo cantare Tante guri canto, lei, tanti. per un bambino che oggi tanti, tanti. fa il compleanno tante, tante, tante. tante guri a Leo tante guri a Leo tante guri a Leo tante guri Leonardo tante. Tanti auguri! Tanti auguri! Aguri. Felice compleanno! E, e viva il pesciato Ale, ale! Ale, yep! Happy birthday Happy birthday Do you? bertin! per bene! Do you? Happy birthday, Happy birthday. to you. Ever birthday. To you. Eppy birthday to you. birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday. To you. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao ciao!